A ah, me direi che il futuro della lingua piemontese è infinito perché è una lingua che vende al cœur resterà sempre la pera, il fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Allora io sono Sara e sono una socia e lavoratrice della cooperativa Mag 4 Piemonte, che Mag significa mutua autogestione. Ed è, la MAG 4 è una cooperativa finanziaria che si occupa di finanza etica, le MAG sono 5 in Italia in questo momento e sono nate a partire dagli anni 70 quindi non sono dei, delle realtà proprio recenti, operano tutte 5 in territori diversi, in regioni diverse italiane, ognuna ha la sua peculiarità ma sono tutte eh, diciamo, cooperative che si occupano di finanza etica. Diciamo che si occupa di finanza etica perché eroghiamo finanziamenti anche a quelle realtà che normalmente non, non sarebbero considerate bancabili e quindi le, quelle realtà a cui le banche non concederebbero un finanziamento perché il mondo delle banche funziona che chi ha già soldi li riceve e chi non ne ha rimane fuori e la mag, le mag cercano proprio di mh, invertire questo meccanismo e di dire no il credito è un diritto umano per cui anche se tu non hai dei soldi eh, devi poter essere messo nella condizione di se ti servono di poterli chiedere, e, per questo motivo noi eroghiamo finanziamenti con delle garanzie particolari che non prevedono un patrimonio, non sono patrimoniali ma sono personali, cioè, la persona ci dà la sua parola che se qualcosa dovesse andare male nel finanziamento lui eh, si impegna a restituire, ma noi non verifichiamo assolutamente i patrimoni delle persone. Questo percorso sta andando bene nel senso che la Mag 4 è nata nell'87 ed è ancora viva e vegeta quindi vuol dire che funziona eh, ovviamente la rete si è ingrandita nel senso che si è partiti dai eh, soci necessari per fondare la cooperativa e adesso siamo a mille, mille quasi 1100 soci tra persone fisiche e persone giuridiche quindi è una realtà che che cresce per avere un'idea delle dimensioni più o meno al momento tra eh, la raccolta che facciamo sia come capitale che come prestito è intorno ai 2 milioni e mezzo di euro e finanziamo più o meno al momento quasi 2 milioni di euro quindi comunque una realtà che procede, va avanti, cerca di costruire la sua rete e, e sono tante le realtà che hanno usufruito dei finanziamenti della Mag siamo oltre le 400 della, nella storia da quando è nata Un progetto mag per essere finanziato ha bisogno di eh, una serie di persone che decidano di fare i garanti di questo finanziamento, firmando quelle garanzie che dicevo prima in cui uno si impegna, qualora andasse male, a restituire di tasca sua. Ovviamente devono essere persone molto motivate e di solito... Sono persone molto motivate per cui partecipano proprio a tutta la vita del progetto e di solito si riesce a non arrivare a una situazione di eh, rottura proprio ufficiale con legali eccetera, di solito in qualche modo si, o, o va tutto normale o comunque si trovano delle soluzioni diciamo, extra giudiziarie. Ma eh, rispetto al significato di questa attività si potrebbe dire che il cambiamento auspicato quello a cui tendiamo, è un mondo in cui chi profitto non sa più al centro di nessuna attività finanziaria, nello specifico economica, ma che ci sia davvero l'uomo, cioè che son, siano più importanti le relazioni che, che sono alla base delle, delle relazioni economiche e finanziarie e non viceversa, cioè non prima la relazione finanziaria e poi l'uomo, ed è un processo lungo perché ormai siamo in un mondo che tende davvero al profitto, ma il cambiamento sarebbe proprio fare questo cambio di visione, perché i soldi usati come li stiamo usando in questo momento come dire, fanno proprio male al mondo, Bisogna dovrebbero tornare a essere uno strumento e non un fine.